Ciao a tutti e tutte e ben ritrovate! Come state? Oggi finalmente posso parlarvi del nuovo prodotto che sarà disponibile a partire da oggi nello shop online e eh, si tratta, come avete potuto eh, capire anche dall'intro del video, di un asciugamano per capelli. Non è un asciugamano qualsiasi eh, ed è un mio piccolo sogno diventato realtà quindi sono veramente eh, felice di potervene parlare oggi. Vorrei solo dirvi che Usare l'asciugamano giusto può cambiarti i capelli. Sì, sì, avete capito bene. Non ti dico che da un giorno all'altro accadrà un miracolo e i tuoi capelli diventeranno i capelli di Enzo, Però ti dico solo che con un certo stupore noterai che i tuoi capelli risulteranno meno crespi e più morbidi, meno opachi e più lucidi. E potrai continuare così per qualche buon minuto. farvi una domanda, che tipo di asciugamano utilizzate per uh, asciugare i vostri capelli? Un asciugamano in cotone, un asciugamano in microfibra, quello che capita sotto mano quando si esce dalla doccia? Perché vi chiedo questo? Perché per poter vantare una chioma sana, lucente, il meno crespo possibile, dipende, non ci crederete mai, ma anche da cosa utilizziamo per asciugare i nostri capelli. E io ho fatto un sondaggio qualche tempo fa sul mio profilo Instagram, Beautylicious Delights Rosalia, se non mi seguite vi invito a farlo perché eh, siamo molto interattivi e spesso e volentieri vi anticipo le novità lì. Dicevo, avevo fatto un sondaggio in merito alla eh, tipologia di asciugamano che utilizzavate per asciugare i vostri capelli. E' sorpresa, mi avete confessato con un 70% che eh, utilizzavate l'asciugamano in cotone che, permettetemi di dire, vi è la Cosa peggiore che potete scegliere per i vostri capelli. Però ci sta perché eh, l'asciugamano in cotone è l'asciugamano classico, quello che. È più si trova ovunque, si va negli hotel, nelle proprie case, quindi ci sta anche che uno non ci pensa e ovviamente sceglie quello che si trova in casa e quello che il commercio propone in una percentuale schiacciante rispetto a altri tipo, alle altre tipologie di tessuti. Non solo si usa l'asciugamano in cotone per uh, asciugare la propria chioma, ma in più quando si esce dalla doccia nella fretta di asciugare il prima possibile uh, la chioma, cosa si fa? Si procede a frizionarla energicamente proprio per riuscire a tornare. Col quel surplus di acqua eh, dai capelli per poi poter passare all'asciugatura con il phon. Bene, non ci potrebbe essere eh, nulla di peggio di così perché i capelli risulteranno eh, aridi, risulteranno crespi, eh, le punte saranno isterizzate, eh, opachi, insomma non voglio continuare, lo sapete anche voi benissimo quali sono i risultati e vedrete che cambiando solo tipologia di asciugamano già questo migliorerà. Potete anche fare un piccolo uh, gesto uh, che farà la differenza. Basta non frizionare la chioma, basta tamponarla. Osservate il vostro parrucchiere quando andate a tagliare i capelli o a fare la piega. Lui non friziona mai la chioma. La tampona semplicemente e poi procede all'asciugatura. Utilizzando un buon asciugamano assorbente, che assorbe tantissima acqua da, dai capelli, vedrete che veramente eh, i capelli saranno molto molto meno stressati. Ma adesso direte, ok, va bene, quindi lascio la mano in cotone non va bene, cosa devo utilizzare? Ovviamente l'alternativa che il mercato propone ormai da più di dieci anni, eh, che è la più conosciuta diciamo, anche se ho notato che appunto anche se è la più conosciuta il cotone prevale sulla micro. micro Fibra. ecco, scusate quindi um, anche io personalmente se avete seguito uh, i, i miei hair care routine sono um, anni ormai che utilizzo um, per asciugare i miei capelli un um, um, asciugamano in microfibra ma uh, sapete anche che a me piace fare uh, gli acquisti uh, in maniera consapevole e se posso vado ad approfondire ogni singolo aspetto quindi a questo punto sono andata ad indagare, ad approfondire e a capire questa microfibra che cos'era. microfibra, alcune di voi lo sapranno già, ma mi sento in dovere di comunque specificarlo, è una fibra di derivazione sintetica, quindi non ha alcuna derivazione naturale ed è composta solitamente da due polimeri, il poliestere e il nylon, che può essere presente all'interno del tessuto in varie percentuali in base all'utilizzo finale che si dà a questa microfibra, quindi può essere un 20-80, un 40-60 e così via ma per chi eh, non lavora nel campo Tesla probabilmente eh, non sa neanche che questo, questa microfibra è conosciuta anche sotto il nome di tessuto non tessuto proprio perché eh, ha queste caratteristiche particolari e perché viene sottoposta ad un particolare trattamento per poter poi vantare ehm, le proprietà ultra assorbenti infatti eh, assorbe tantissima acqua rispetto al cotone per esempio. Da un punto di vista ambientale la microfibra dà gli stessi problemi che che danno tutte le fibre sintetiche, ossia non è eh, biodegradabile e neanche facilmente riciclabile, tanto è che eh, viene riciclata come secco non riciclabile. Ma, conclusa questa mh, parentesi che ho voluto fare sul cotone e sulla microfibra, io oggi sono qui per proporvi un'alternativa che supera in performance la microfibra mh, e in più è anche un prodotto ecologico. Sì, avete capito bene? Esiste un'alternativa, eppure il mercato ce lo propone poco. E veramente, io, ovviamente, prima di proporvi questo prodotto, ho fatto anche una ricerca di mercato ed è veramente pochissimo proposto. Non so ancora bene perché, e mi auguro che sempre di più, appunto, proprio perché aumenterà la domanda anche da parte vostra, sempre più in realtà la proporranno. E mi riferisco alla fibra di bambù. Quest'anno prendendo poco dalla poca consapevolezza che si ha sull'importanza del tessuto che viene utilizzato per asciugare i capelli anche grazie appunto al sondaggio che ho fatto sul profilo Instagram, mi sono messa alla ricerca nell'industria tessile per capire quali erano le alternative che potevano essere performanti sui capelli ma allo stesso punto che potessero essere anche delle alternative ecologiche. Ebbene, questo mi ha portato a scoprire la fibra del bambù, proprio ad approfondire la sua conoscenza ed ovviamente me ne sono innamorata e vi assicuro che in seguito a questo video vorrete assolutamente sperimentarlo, usarlo perché è fantastico, la natura è veramente meravigliosa, io lo dico sempre e lo sapete che ne sono innamorata tant'è che anche il motto del mio shop online è fai fiorire i tuoi capelli con la natura grazie alle erbe tintorie, in questo caso veramente la natura ci mette tutto a disposizione, noi solo saper scegliere Ovviamente ora vorreste conoscere un po' meglio le proprietà di questa meravigliosa fibra di bambù che mi ha fatto perdere la testa. Ebbene, la fibra di bambù è una fibra naturale in cellulosa rigenerata e proviene dalla polpa del bambù. Quello che rende meravigliosa questa pianta è il fatto che le piantagioni di bambù sono piantagioni spontanee, che quindi crescono senza richiedere l'utilizzo di pesticidi, di additivi chimici, di fertilizzanti e in più addirittura producono il 35% di. Eh, ossigeno in più rispetto alle altre piante, per non parlare del fatto che migliorano eh, la qualità del terreno dove appunto eh, crescono queste piantagioni. Hanno un ritmo di crescita molto veloce, il che permette appunto di fare il raccolto ogni 2-3 anni e la cosa meravigliosa di questa fibra di bambù è che non inquina l'ambiente e il tessuto che ne risulta è totalmente biodegradabile. Quindi che dirvi? Me ne sono veramente innamorata, ma non solo dal discorso appunto ecologico. Ma il meglio devo ancora raccontarvelo. Ma la fibra di bambù non è solamente ecologica e sostenibile e anche naturalmente ipoallergenica, quindi raccomandata per i soggetti allergici che hanno la pelle delicata e sensibile e anche per i neonati e una fibra dalle proprietà antimicotiche e che presenta una caratteristica unica grazie ad un agente antibatterico conosciuto con il nome Bamboo Kun che eh, permane sulla fibra nonostante i vari lavaggi o sterilizzazioni del caso. Dalla fibra di bambù si ricava un tessuto molto delicato, morbido, dal tocco setoso ricorda quasi la seta, infatti ha anche una lucentezza che eh, ricorda appunto la seta, ehm, ed è un tessuto che è antibatterico, antimicotico, eh, che eh, resiste anche tantissimo all'uso e quindi permane nel tempo eh, con le proprietà inalterate. Infatti la fibra di bambù come vi accennavo prima è stra consigliata e stra-utilizzata per i neonati e anche nelle sale operatorie, proprio grazie a queste proprietà che presenta questa fibra, appunto antibatteriche, antimicotiche, e proprietà che la fibra mantiene inalterate nonostante i vari lavaggi o le varie sterilizzazioni perché si tratta di una fibra naturale, di una fibra viva che ha una sua memoria quanto è affascinante questa cosa, io veramente uh, non ho parole perché uh, sono così con gli occhi sgranati da quando ho saputo questa cosa perché la natura è veramente meravigliosa, non smetterò mai di dirlo. E giusto per darvi un quadro completo su questa meravigliosa fibra, prima di arrivare a parlare dell'asciugamano in fibra di bambù, devo dirvi anche che i capi realizzati in questa fibra sono anche termoregolatori, ossia mantiene il calore in ambienti freschi e mantiene la freschezza in ambienti caldi, ed è una fibra che addirittura riesce ad assorbire il 98% dei raggi UV grazie alla pettina del miele che si trova al suo interno. Adesso che vi ho fatto un quadro generale possiamo finalmente parlare dell'asciugamano in fibra di bambù.